salve dal vostro capitan santen chan un saluto dal vostro capitan santen chan oggi in data 27 martedì 27 ottobre 2020 faccio questo video che uscirà come premier forse dopo novembre perché adesso mi è venuto eh, la mania di programmare le premier, farle in differita che già le premier sono delle riferite di diretta in modo da non saturare la settimana di video che se no è controproduttivo per il canale. Augurandomi ed augurandoci tutti noi, che già quando uscirà questo video la pandemia sia un ricordo sul quale spendere delle allegre aneddote, però in questi giorni ci sono stati degli scontri micidiali nelle città ne ho parlato in eh, sprecher che poi ho salvato nel mio secondo canale l'episodio speriamo che tutto questo fra qualche meno di qualche mese sia soltanto un triste ricordo oppure che ci dia addirittura allegria ricordarci di questo triste momento però se continua così, senza vaccini, senza, ma, eh, senza rimedi, senza cure o terapie possibili, con solo la mascherina e, gli, e il, il distanziamento come metodo di prevenzione, e mi, se, mi sembra che non abbiamo molte chance. Comunque, la spagnola è durata dal 1918 al 1920 ha ucciso 500 milioni di persone in tutto il mondo no perdon, ne ha uccise non correggo il video ne ha uccise 50 milioni di persone circa e ne ha infettato mezzo miliardo 500 milioni eppure non c'è stato tutto questo frenesi che c'è al giorno d'oggi per eh, il coronavirus io mi domando perché c'è stato meno esterismo nei due anni di spagnola piuttosto che al giorno d'oggi perché al giorno d'oggi ci sono più agitazioni più rivolte che io sappia ho controllato fonti storiche durante la spagnola non c'è stato nulla di tutto questo distruzioni nelle città agitazioni cortei manifestazioni la gente prendeva l'autobus eh, il tram con la mascherina e la vita pubblica continuava normalmente eppure sono morte 50 milioni di persone mi sembra che in tutto il mondo attualmente è morto appena un milione di persone comunque c'è più globalizzazione attraverso i mezzi di trasporto oggigiorno piuttosto che cento anni fa ecco a cento anni di distanza dalla spagnola la scienza non ha eh, molte più risorse di quelle che ce n'erano cento anni fa perché la spagnola è finita nel 1920 e adesso è venuto questo coronavirus tra la fine del 19 e l'inizio del 2020 cioè esattamente 100 anni fa come stiamo celebrando commemorando il centenario della spagnola con un'altra pestilenza mondiale e andiamo bene perché da parte di madre natura tutti gli altri intenti sono stati degli esperimenti tipo la febbre aviaria porcina il sars perché per me il peggior virus è l'essere umano che sta contaminando e distruggendo il pianeta e forse questi virus sono gli anticorpi del pianeta per rispondere alla nostra minaccia non so comunque Speriamo che tutto questo finisca e che quando voi starete vedendo il video, sempre che rimarrà qualcuno a vedere i miei video, eh, sia tutto finito. Ma da quando è iniziato la cosa, eh, Bill Gates aveva detto, forse durerà dai 2 quattro anni. Eh. Ma, e se aveva ragione? Perché la spagnola è durata dai 2-4 anni, no, due anni, perdono. Però chissà quanti morti ha fatto prima, che nessuno lo sapeva, non si era identificata. E poi è scoppiata dal 18 al 20, ma magari ha ucciso anche prima. E poi ho sentito un immunologo dire che mai nessun vaccino si è fatto prima dei 4-5 anni. E che dire? Ci dobbiamo preparare a vivere così altri 5 anni? Voi ce la farete? Io non so. Cerco di mantenere la calma. Allora ho fatto questo corto video. Poi mi piacerebbe sapere chi ci sta dietro gli incidenti, dietro questi disturbi, che tanto incidenti non sono perché sono provocati intenzionalmente, questi scontri. La gente realmente sta impazzendo a questo punto e non solo in Italia, in tutto il mondo. Se non abbiamo superato ormai i dieci mesi scarsi eh, di coronavirus, che succederà se ci aspettano altri due anni come minimo, come qualcuno dice e come dice anche il sottoscritto, oppure altri 4-5 anni in questo modo, perché magari durerà di più della spagnola? Che succederà nel mondo? Quanti disturbi si arriverà a produrre? Molti più disturbi, molti più scontri, guerre civili, guerre? Spero di no. Collasseranno eh, i servizi di salute pubblica in tutto il mondo? La gente rimarrà senza studiare? I ragazzi, i giovani non andranno più alle università nelle scuole? L'industria e il commercio come andranno avanti? Eh, veramente eh, già così l'industria italiana sta soffrendo molto ma anche quella internazionale che cosa succederà se il lockdown si dovrà protrarre per dai due ai quattro anni o cinque anni che succederà ciao comunque vi lascio con questo pensiero aspettando che tutte e tutti voi mi commentiate sotto questo video e lo condividiate affinché anche altri Possano commentarlo, cosa ci attenderà in Italia se già questo è solo l'inizio, io intendo, eh, non l'inizio del Covid della pandemia, ma l'inizio dei disagi economici, lavorativi, finanziari. Dove si arriverà? Se durerà 2, 4, 5 anni, cosa ci attenderà? Mi raccomando, condividiate questo video, voglio sapere le vostre opinioni. Un saluto dal vostro capitano Sant'Enciano. E a presto, ciao. Dove arriveremo fra quattro anni se continua così? Sempre levarla dagli elastici la mascherina. Forse questa ripresa è inutile, ma allora, dove si potrà arrivare? Dove si potrà arrivare se durerà ancora 4-5 anni? che Come si sarà trasformata la nostra società fra 4-5 anni se durerà così? Speriamo di no, sperate di no, perché sarà veramente un grande disastro. Altro che disturbi, altro che scontri. Cesserà magari la produzione di cibo? Come andremo a fare la stessa? Con quali soldi? Ci sarà iperinflazione? Crollerà sì l'euro, ma crollerà tutta la banca europea che sarà di noi perché molti dicevano fuori dall'euro. Ma se dura così altri quattro anni, l'economia e, e l'industria spariscono in Europa e sparisce l'euro. Ma non perché siamo usciti noi dall'euro, perché l'euro esce dall'Europa, ma eh, non ci sarà nulla di, a rimpiazzarlo andremo come andremo a fare la spesa eh, con, con i supermercati tutti vuoti i negozi falliti i ristoranti falliti tutto fallito e eh, un'iperinflazione tutto molto caro quindi speriamo che finisca al più presto perché se no veramente non ce ne sarà per nessuno o ce ne sarà per tutti dipende dal punto di vista allora ho voluto continuare a proporvi questa domanda mi raccomando rispondete nel mio video che uscirà come premier io mi immagino che dopo che i primi di dicembre mi immagino spero che per i primi di dicembre siano riusciti a trovare il vaccino ma anche se siamo così fortunati che qualcuno fa il vaccino per i primi di dicembre che è buono quando inizieranno a distribuirlo a decine di migliaia o a centinaia di migliaia di italiani non ce ne sarà per tutti e poi magari ci metteranno un anno a produrre vaccini per tutta la popolazione italiana un anno che può continuare a morire gente o magari più di un anno perché bisogna vaccinare la popolazione mondiale e quindi non so vi lascio ma mi raccomando commentate sotto questo video cosa ne pensate condividetelo mettetelo in community in opinioni in discussioni e poi soprattutto iscrivetevi al canale azionate la campanella e che Dio ce la mandi buona se credete e se no che tutto va di per il meglio ciao ciao qua potete vedere il mio altarino già ve l'ho fatto vedere in un altro video c'è pure la bandiera tibetana ho fatto un video o un programma radio non mi ricordo cercate nel mio canale sul tibet bene ho fatti più di uno Un cordiale saluto dal vostro Capitan Santencian. E da presto, mi raccomando, statemi bene, statevi accorti a cuori. Che se non vi prendete cura voi di voi stessi, chi lo farà per voi? Quindi, mi raccomando, mascherina, a distanza sociale ed uscite di casa solo se strettamente indispensabile. E non fate adunate massive eh, partecipare a, a eventi pubblici andare a mangiare al ristorante andare a fare la ginnastica io ormai la ginnastica la faccio a casa poi vi farò vedere se avrò richiesta come faccio ginnastica io perché ho fatto nel passato vari tutorial di attività fisica arti marziali eccetera ma li hanno visti in pochi hanno visto altri miei video quindi non ho fatto più eh, nulla per quanto riguarda il discorso marziale e dell'attività fisica ma se riceverò richiesta da voi farò altri video ma questo video deve essere visto più di mille volte in una settimana altrimenti niente ciao ciao